Grazie Presidente, allora molto velocemente ovviamente eh, dichiaro il voto favorevole del gruppo Movimento 5 Stelle a questa delibera e importante insomma come tutte le altre che abbiamo finato, o votato finora eh, anche questa molto attesa e riguardante appunto eh, una tutta la stessa società eh, sia nel piano di zona la sorta che eh, nel piano di zona eh, borghesiana san paolo io eh, volevo eh, approfittare velocemente so che è veloce in dichiarazione di voto per dire che eh, come mh, Presidente di Commissione un, un anno fa o, o avevo convocato una Commissione proprio sul tema delle assegnazioni, una Commissione, devo dire, abbastanza, eh, diciamo, eh, passatemi il termine. Ehm, movimentata proprio perché in quella sede diciamo non uh, avemmo risposte uh, soddisfacenti da parte degli uffici. Volevamo proprio uh, conoscere le attività che sta portando avanti il tavolo tecnico coordinato dal vice direttore generale botta eh, anche eh, il presidente chiossi ha poi convocato recentemente sullo stesso tema io ritengo che essendo passato tanto tempo dalla prima delibera che abbiamo votato e poi ne sono seguite altre siccome a tutti come abbiamo già detto anche nella scorsa Diciamo, eh, seduta sul piano di Montestallonara sta a cuore questo tema delle assegnazioni eh, dei, degli immobili mi unisco anche io all'appello diciamo, nei confronti dell'assessore Montori che si è sempre prodigato per questo tema per eh, riferire all'aula eh, eh, sulle attività e sul punto in cui questo tavolo è arrivato perché se ci sono degli ostacoli anche normativi che impediscono la riassegnazione di questi immobili è bene che tutti i consiglieri e che l'aula sia messa al corrente di questo se ostacoli non ve ne sono più perché sono stati superati allora è giusto anche che l'aula sia messa al corrente sulle tempistiche per arrivare a Dama e quindi per attuare Uh, completamente uh, queste delibere ricordo e chiudo che comunque questo è un tema che riguarda urbanistica ma per, per quanto riguarda le riassegnazioni o comunque le acquisizioni al patrimonio è coinvolto anche eh, il dipartimento patrimonio e quindi il relativo assessorato per cui eh, se in commissione o in aula o con una relazione in qualunque modo gli assessori ritengano opportuno eh, vogliono insomma, eh, fare il punto della situazione e eh, dei, la, delle attività di questo tavolo tecnico ovviamente ne saremo tutti eh, contenti grazie